per iniziare la trasmissione stato iniziare stai trasmettendo dal vivo care amiche ed amici sto trasmettendo dal vivo e tratterò di un argomento del quale ho già trattato in una in altri video quindi mi raccomando eh, se avete delle cose da dire come già ha fatto una mia amica nel video che ho caricato ieri e che non ho fatto dal live perché erano già quattro giorni che non facevo una live allora ieri ho caricato utilizzando il mio cellulare nokia asha 302 adesso questo cellulare si sta riscaldando come una padella che sto facendo da live attraverso il, il web eh, il browser però vabbè fa niente sarà una live corta perché lo faccio rispondendo esatto luna grey mi dice eh, perché io ieri ho fatto un video ma eh, per la seconda o terza volta faccio un video eh, chiedendovi a tutte e tutti voi se realmente esistono eh, le società segrete e vogliono influenzare il mondo. Lei mi ha detto, Ma come non sai che in Nord America si pratica addirittura il culto di Moloch? E qua c'è un libro, edito dalla Newton, grandi tascabili economici, Newton di, di Nola, Alfonso M. Di Nola, Il diavolo. E quindi qua c'è tutto un compendio di tutti i diavoli per esempio vediamo se eh, perché vorrei trovare qualcosa ecco qua dice eh, in, in inquisizione innocenzo didimo Moloch, mole Moloch 159 a ah, guardate fra tutti i diavoli che in questo libro ci sono esempio la stregoneria questo è un libro veramente non è molto è un libro che a sommi tratti ti parla di tutta la demologia nel mondo allora 159 Intanto scorro le immagini, ce ne sono tante di immagini. È un libro molto bello. Volete eh, sapere qualcosa del diavolo? Edito dalla grandi tascabili economici Newton. U diavolo, come diceva Matteo Montesi, ma non mi tergiverso più. Cento 59 perché voglio vedere di cosa parlava la nostra amica, che io sempre mi, mi scordo il nome, ma io sapevo che era una, una cosa biblica. La nostra amica che voglio nominare menzionare Luna Luna Grey. Allora, Luna Grey mi dice "Ma come non sapevi che in Nord America c'era il culto di Moloch?" Moloch sarebbe lui. I cartaginesi sacrificavano il loro primogenito. Quando perdevano contro Roma, ne hanno ammazzati tanti, almeno così è la leggenda. Il dio infernale Moloch, nato da una interpretazione forse errata della Bibbia alla forma del forno nel quale i fenici bruciavano i bambini a destra la gehenna. Allora si dice poi che ciò che è demoniaco è relativo perché è relativo a chi lo considera tale. Per esempio ogni volta che si è diffuso un nuovo culto religioso i vecchi dei sono stati considerati demoniaci è per questo che gli adoratori della magia che scrivono i sigilli demoniaci in realtà non fanno nient'altro che per esempio all'interno della tradizione magica caldea ed ebraica cabalistica scrivere i nomi di re e di Elohim, che eh, prima di essere eh, eh, l'ebraesimo eh, monoteistico era monolatrico: cioè, ogni, ogni popolo semita aveva il suo Dio, il suo Elohim. Allora, eh, tutti gli Elohim sono diventati dei demoni, eh, capisci? Quindi. E come ha fatto il cristianesimo? Gli dei greco-romani sono diventati o dei demoni oppure si sono trasformati in santi. Allora, la storia è un poco lunga da leggere. Invece gli angeli non demoniaci vengono invocati proprio contro le forze del male. Così è dell'angelo Raffaele, angelo che guarisce. E la sapienza dei caldei dà la forma evocatoria eh, di questa figura che domina il primo giorno della settimana. Sul primo giorno governa Raffaele. La sua figura è come quella di un uomo sedente su un trono. Con mani e piedi distesi e, come quella di un uomo, sedente alla sua destra serve Rahabiel, alla sua sinistra Faniel sulla sua testa Ariel, sotto i suoi piedi la eh, Loro funzione è di curare tutte le specie di malattia, preservare l'uomo da tutti i perversi, shiddim e da ogni spirito maligno che siano causa di malattia per l'uomo. Se intendi guarire un uomo da incantamento o da uno spirito maligno o da pazzia o da qualsiasi delle cose menzionate, disegna l'immagine di un uomo su pergamena vergine, con ambedue le mani distese. Sotto la sua mano destra disegna un uomo piccolo sulla sua spalla scrivi Ariel. Ai suoi piedi disegna l'immagine di un altro uomo ma traccialo con l'inchiostro rosso poiché questo è un angelo che possiede che presiede il fuoco e scrivi sulla sua spalla la diel. al di sotto i seguenti scongiuri lo scongiuro Raffaele te e i tuoi servi e bla bla bla un esempio limite della giudeizzazione dell'angelologia Gnostica è dato dall'uso del nome di uno speciale angelo che rappresenta la dimora di Dio sulla terra, ma anche un tremendum demoniaco. Questo angelo è invocato perché dia particolare potenza all'operatore con il nome di Havzia è dichiarato il più pericoloso ed ardente di tutti gli angeli di distruzione. In funzione amoletica. E antidemoniaca veniva usato il testo scritturale per determinare per esempio in modo cogente una situazione di difesa contro il malocchio cioè io sapevo che tutte queste cose appunto erano dell'antico testamento erano del medioevo forse del rinascimento ma non sapevo che la gente ci credesse a... fino ad oggi viviamo nel ventunesimo secolo ma addirittura nel ventesimo secolo credere in moloch nei sacrifici nelle vocazioni nei sigilli spiritici mi sembra veramente fuori luogo allora che dire a questo proposito che dire a questo proposito se lo trovo delle origini occulte del nazismo del nazionalsocialismo biblioteca dei misteri rené aleau edizioni mediterranee molto interessante anche se naturalmente non è da prendersi alla lettera e eh, e non sono le sole ragioni che giustificano il nazismo poi c'è un altro libro Di uno di uno scrittore molto razionale Giorgio Galli, Hitler e il nazismo magico, super saggi della biblioteca universale di Zoli Che già. Un, ecco qua. Perché hitler ha attaccato la Polonia con la ferma convinzione che l'Inghilterra e la Francia non sarebbero intervenute. Trasformando così una guerra che doveva essere limitata. In un conflitto primo europeo e poi mondiale domanda inquietante alla quale gli storici hanno cercato di dare risposta e risposte che sono risultate insoddisfacenti forse anche loro si dedicavano veramente qua dice le componenti esoteriche del reich millenario ormai sono sono molti anni che non leggo questo libro che forse è più interessante di questo, però, i due ve li raccomando: Questo delle Mediterranee, Rene Allea, Le origini occulte del nazismo. E allora, cara la mia amica, mi scordo sempre i nomi io, Luna Grey, la civa. Il chango ciao, amico, la civa. Il ciango, buona musica. Fai, la civa. Il Ciango. grazie di essere intervenuto in eh, chat, voi che ne pensate, tu, eh, tu, che ne pensi, io, luna, grey tu che ne pensi, allora, se c'è il culto di Moloch negli Stati Uniti, che culto c'era nel terzo re. Perché ci sono molti storici che dicono che seguissero lineamenti occulti, per esempio nel castello di Wevesburg, dove aveva sede le Anenerd dirette da Eric Kimberley, che culti seguivano nel terzo Reich? Seguivano anche lì dei culti. E la storia allora ha dei tratti inquietanti. Veramente sono molte più le cose che ignoriamo. Molto più le cose che ignoriamo, molte di più di quelle che ci raccontano e ci insegnano a scuola. Aspetta sì, che cambio gli occhiali. Io non vorrei credere che al giorno d'oggi si pratichino dei sacrifici umani come nel passato, come nel culto di Moloch, di cui mi hai parlato. Poi qua ci sono anche divinità che non sono caldee mediterranee. Ecco, questo è Moloch. Gli si sacrificavano i bambini, ma forse è una cattiva interpretazione biblica. Comunque resta il fatto che eh, Anthony LaVey, che Aleister Crowley dicono che praticassero il satanismo. Eh, Anthony LaVey diceva che il suo satanismo era ateo. All'Easter Crowley invece ha fatto molti rituali strani e quindi io ho letto Magic, che sarebbe un'opera satanica. Luna Grey, che ne pensi di Magic? Eccolo qua. Però se ti devo di eh, devo dire la verità, non ci ho capito molto di questo libro. L'ho letto quando ero giovane, molti dei miei libri li ho solo letti una volta e, e poi non, non l'ho letto più. Ci sono molte cose interessanti. Poi, fra l'altro, la memoria magica. Ci sono molte cose interessanti delle quali hanno anche fatto accenno a autori italiani ultimamente e poi anche marley Manson ha detto di aver letto le opere di Alistair Crowley e quindi a questo punto eh, bisogna chiedersi ma realmente c'è non solo un, un controllo mondiale ma addirittura un'influenza mondia mondiale attraverso la cultura attraverso la musica soprattutto L'industria culturale moderna delle società segrete o addirittura sataniche perché hanno avuto successo opere come Fantomas, il cui anti eroe Fantomas, in pratica, fa l'apologia del delitto e del crimine, oppure le opere rock che, anche se per scherzo e anche se come parodia, comunque invocano fanno il scimmiottamento di culti demoniaci marley manson che dice che lui non ci crede ma che eh, fa della buona musica bisogna dirlo però lui fa delle parodie sulla religione e sui culti satanici occultistici esoterici eh, e non mancano Non mancano i riferimenti all'occultismo, per esempio in Highway to Hell, gli ACDC, eh, il chitarrista mi sembra che ha la coda da diavolo e le corna, e poi uno di loro c'è il pentalfa, pentalfa che mi sono scordato di mettere. Ma naturalmente dicono che con le, la punta in su sia buono. Siccome c'è tante pacco addosso. Una in più, allora eh, dicono che questo raffiguri. Eh, l'uomo per quello sta nella bandiera dell'Unione Europea. Per quello sta nel in pratica, e ciò che c'è da, da sfondo nell'uomo di vitruvio di Leonardo da Vinci, eh, nella bandiera americana, quindi che sia, eh, rappresenta l'uomo la stella. Poi invece in forma inversa rappresenterebbe Satana, cioè l'uomo ribelle che si ribella a Dio. Ma sono tutte interpretazioni. E di fatto in una scena del crimine di un crimine avevano ritrovato a fine 800, credo un'ostia sulla quale avevano disegnato un pentalpha con sangue. Allora chiamano non so se a Pappus o a Elifas levi che era un noto occultista e gli chiedono se eh, che rappresentasse quello e lui arrivò alla conclusione che era una, un artefatto demoniaco perché la stella stava eh, disegnata al contrario adesso non si è rotonda come puoi far sapere qual è il vertice disegnato verso il basso capito allora metto a posto i libri perché poi mi Scordo quando levo i libri dove stavano. E, e c'è qualche libro che rimane sempre fuori, come è successo per questi libri che stanno lì. Che io li levo fuori i libri e poi non so dove rimetterli perché ne si accomodo altri. E, e non ci stanno, capito? E adesso, per esempio, dove ho messo Ah, qua. E che c'è un bel disordine in camera. Ma bello bello. Vediamo un po'. Scusate, ma poi non mi va. Non mi nulla Non c'è oggi che c'è internet Non si comprano Non si libretti più questi libretti qua, o forse sì. mi va. Non mi della Non mi va. Non mi va. Non le, parole, le immagini cioè ogni ogni pagina c'è due righe e una foto della vita di Lovecraft, molto interessante. Allora mi raccomando, cara Luna, perché mi si sta a friggere il cellulare? No, non posso continuare questo live. Luna Grey, cara Luna Grey, siccome ieri il video che ho registrato con il mio cellulare Siccome ieri il video, vediamo un po'... Siccome il video che ho registrato ieri con questo cellulare, il Nokia Asia 302, l'hanno visto appena 5 o 10 volte, ho deciso di fare un live perché di solito ti seguono più persone nel live. Adesso non ho tempo. Alle 5. Eh, insomma, si è fatto tardi. Devo uscire. Mi spiace di interrompere questa live, ma già, ho fatto 21 minuti e vorrei: voi cosa ne pensate al giorno d'oggi si continuano a praticare sacrifici. Satanici, eh, messe nere, eh, scongiuri: c'è gente che crede ancora in queste cose. E soprattutto fanno parte di società iniziatiche eh, a alto livello. Eh, di queste società iniziatiche fanno parte eh, ingegneri, professori, industriali, medici. L'elite, la crema e la eh, la crema della società. Eh, oppure sono i marginali che si dedicano a queste cose? Voi che ne pensate? Luna Grey mi dice che la società nordamericana è impregnata di questi riti satanici, soprattutto a Moloch, e che si, che probabilmente si faranno dei sacrifici. ecco vorrei sapere da voi che ne pensate. Che c'è di vero in tutto questo, eh, fino, a, fino a dove c'è un'influenza sociale un controllo sociale anche da parte degli industriali e poi soprattutto dell'industria culturale con il cinema Che, se voi aprite la tele accendete la tele oggigiorno accedete al web ci sono cartoni animati violenti film violenti eh, parlano sempre tom e jerry si prendevano le martellate in testa poi eh, l'industria della musica, sempre violenza, protesta sociale, protesta. Vai a vedere i libri, sempre tutti lucubri, sempre tutti assassinati, sedia al killer. Sarà davvero un piano per influenzare sulla società e controllare le masse con continui stati d'animo negativi, invogliando qualcuno a far parte di questo circolo interno molochiano, parafrasando Luna Gray. Oppure sono solo coincidenze della naturale evoluzione della cultura moderna, la deriva di valori moderni eh, che, per, peraltro, non credo che Howard Philip Lovecraft sia stato riscoperto da parte di un'elite. Lui ha sempre scritto eh, Libri del Terrore perché aveva molta ispirazione in quel campo. E poi le divine marchese de Sade che ho un pacco di libri di sopra, ancora non li ho letti tutti perché è molto noioso il suo stile, però lui voleva denunciare gli orrori della sua epoca, quindi non credo che anche lui eh, abbia lavorato per un elite. Eh, Però, ecco, voi cosa ne pensate? Mi raccomando, faccio questa live, vi lancio questa sfida. Voi cosa ne pensate di quello che ho scritto nel titolo? sacrifici satanici satanismo sette segrete occultiste continuano a avere influenza nella società le concezioni magiche divinatorie paranormali e in una scorsa live vi ho detto bisogna leggere far leggere viaggio nel mondo del paranormale di Piero angela per denunciare tutti questi imbonitori Nel mondo del paranormale, non so, guardate, eh, gente che si eh, a inizio secolo che si fotografava con le fate, tutte queste cose qua no, e le, lo spiritismo, eh, effetti fotografici che allucinavano le persone credevano che fossero reali, veramente Leggete questo libro La Carra con, eh, con chi piegava i cucchiaini, Uri Geller. A Uri Geller. Nessuno lo invitò più a prendere il tè del pomeriggio perché piegava tutti i cucchiaini d'argento. Ma a parte scherzi, Aurig Geller a Tel Aviv lo hanno denunciato uno, uno spettatore. Perché ha detto che eh, non ha assistito a nessun fenomeno paranormale. Peccato che è stato solo uno, uno spettatore nel teatro dove Uri Geller ha dato la sua prima perform, performance. Perché la, il giudice ha costretto Uri Geller a un indennizzo del, dello spettatore più un risarcimento morale, co, cospicuo. E, e non se non, non ne hanno parlato i mass media. I giornali perché altrimenti tutto il pubblico avrebbe chiesto risarcimento del biglietto ma non hanno fatto una class session. e qua c'è un tizio che si infila il cortello sotto la palpebra nell'occhio ma io dico che paranormale c'è in questo piuttosto c'è un qualcuno che è un po anormale non paranormale un po anormale e eh, capito e eh, vabbè allora Ancora, esiste gente che crede nei fenomeni paranormali, magari in buona fede, credendo di avere delle doti speciali medianiche, e c'è gente che, magari in nome di quelle eh, forze paranormali che crede di governare, è disposta a fare dei sacrifici o a credere nei demoni e negli spiriti. Beh, eh, visto che ci stiamo. Vi faccio vedere di nuovo di Elena Petrovna blavatsky Iside svelata, Anveiled dell'edizione Armenia. Mi raccomando, dite cosa ne pensate dei miei video. Grazie, Luna Grey. Eh, di avermi fatto la domanda che mi ha ispirato il video di oggi e eh, la civa e il ciango, ciao amico adesso devo tagliare live perché altrimenti mi si rovina il cellulare mi si scarica per completo la batteria si surriscalda e scoppia allora grazie a tutte e tutti voi di avermi seguito ho già fatto 28 minuti e 30 qui il vostro assente vi saluta se avete delle domande da fare sul paranormale su argomenti di questo genere io adesso cercherò eh, di aspettare qualche giorno per trattare un altro argomento poi ho cose da fare ma se vi interessa questo argomento o qualsiasi altro argomento che io ho trattato nei miei video precedenti commentatelo fate delle domande in questo modo forse gli potrò dare una continuazione e mi raccomando ricordatevi che se voi eh, commentate i miei video dandogli like io farò eh, ugualmente con i vostri video andrò a guardare un vostro video e lo commenterò però non vale che mettiate 20 o 30 o 50 commentari sotto lo stesso video dovete lasciare un commentario per ogni mio video e io lascerò un commentario per ogni video vostro mettendogli like se voi volete nei miei video mettete dislike in questo modo per ogni commentario che voi metterete in un mio video si genererà una visualizzazione e io per ogni commentario che metterò sotto un vostro video genererò una visualizzazione poi io ho più di 900 video, non è detto che dovete me guardare e mettere un commentario a tutti i miei 900 video in un solo giorno, lo potrete fare eh, per tempo e io se riceverò da molti di voi molti commentari non è che commenterò, eh, non so, ognuno di voi commenta 50 o 100 miei video in due o tre giorni, ma io non posso fare lo stesso a 30, 40, 100 persone allora scusatemi ma prenderò del tempo guarderò un numero uguale ai video che voi avete commentato miei ma magari se voi siete in tanti ci metterò una settimana due a guardare 100 video però giuro che eh, che lo farò e quindi più video miei commentate commenterete e più video vostri, io commenterò darò like e quindi genererò visualizzazioni. Saluto a tutti e tutti, poi metterò qua nell'angolo i video o relazionati all'argomento o quelli più visti anche nei video consigliati che poi appare la scritta e nei riquadri agli angoli. Mi raccomando, grazie di seguirmi, supportatemi, io sono disoccupato, ma non vi chiedo denaro, vi chiedo soltanto di generare ore di visualizzazioni. Quindi guardate quanti più video miei potrete, e soprattutto condivideteli affinché anche altri li guardino, in questo modo YouTube mi arriverà a pagare perché io ho avuto la monetizzazione del canale, ma il 20 febbraio 2018 me l'hanno levata perché hanno introdotto il limite di 4000 ore di views che ha indotto Nasrim Assad, la youtuber iraniana di Los Angeles, a fare la le... prima di suicidarsi perché già li venivano togliendo eh, visualizzazioni like e commenti al suo canale e in più con il limite di visualizzazioni gli hanno tolto proprio la monetizzazione eh, ho fatto un video su di lei se vi interessa sapere qualcosa andate nel mio canale e cercate Nasrim stream assad che era la youtuber iraniana che ha sparato nella sede centrale di youtube ho fatto già 32 minuti e 12 secondi, adesso non posso più procrastinare il limite del video perché altrimenti mi frigge il cellulare, ci faccio le uova. Ciao!